Ciao, io sono Vector, e sono un robot disoccupato. Il mio creatore mi ha reso quasi infallibile nel gioco del Tris. Per questo, a sua insaputa, ho deciso di condividere con voi tutte le strategie che ho imparato. In questo video vedremo la seconda parte delle tecniche di attacco da seguire, nel caso in cui decidiamo di aprire posizionando il nostro primo segno in uno dei quattro angoli. Prenderemo come caso base la nostra apertura nella casella numero 7. La risposta dell'avversario che analizzeremo è la seguente, egli posiziona il suo primo segno nella casella centrale. In questo caso non esistono strategie dirette per la vittoria. Posizionare il nostro secondo segno in uno dei due lati adiacenti al nostro primo segno. O in uno dei due angoli successivi ad esso, porterà la partita ad un sicuro pareggio, per una serie di costrizioni consecutive tra attaccante e difensore. Posizionare il nostro secondo segno nell'angolo opposto al primo ci permetterà di vincere con una probabilità del 33%. Se l'avversario risponde posizionando il suo secondo segno su uno qualsiasi dei quattro lati, per una serie di costrizioni a vicenda tra attaccante e difensore, la partita terminerà con un pareggio. Viceversa. Se egli risponde posizionando il suo segno su uno dei due angoli, sarà sufficiente impedire il tentativo di Triss con la nostra successiva mossa. Questo creerà una doppia possibilità di Triss a nostro favore. Abbiamo vinto! Invece, posizionare il nostro secondo segno su uno qualsiasi dei due lati non adiacenti al nostro primo segno, apre la strada a un gran numero di possibilità. Come in altre occasioni, Essendo questi casi speculari, ne tratteremo solo uno. È degno di nota che l'avversario non subisce alcuna costrizione, perciò è libero di posizionare il suo secondo segno nel punto che meglio preferisce. Se decide di posizionarlo nell'angolo successivo al nostro primo segno e adiacente al nostro secondo segno, per una serie di costrizioni successive, la partita finirà in pareggio. Se decide di posizionare il suo secondo segno nel lato adiacente al nostro secondo segno e al suo primo segno, verremo costretti a impedire il tentativo di Tris. A questo punto l'avversario non è costretto ad eseguire alcuna mossa. Avendo piena libertà di scelta, se posiziona il suo terzo segno nell'altro lato adiacente al nostro primo segno avremo possibilità di vincere. Dovremo creare una doppia possibilità di Tris a nostro favore posizionando il nostro quarto segno nell'angolo compreso tra i due nostri precedenti segni. Abbiamo vinto! Avremo certezze di vittoria anche nel caso in cui egli posizioni il suo terzo segno nell'angolo adiacente al nostro secondo segno e al suo secondo segno. In questo caso saremo obbligati a impedire il tentativo di Tris, ma così facendo, grazie alla doppia possibilità di Triss a nostro favore, abbiamo vinto! Negli altri due casi, la partita finirà in parità. Se decide di posizionare il suo secondo segno nell'altro lato adiacente al nostro primo segno, avremo certezze di vittoria creando una doppia possibilità di trissa a nostro favore. Raggiungeremo questo obiettivo posizionando il nostro terzo simbolo nell'angolo successivo al nostro primo simbolo e adiacente al secondo. Abbiamo vinto. Se decide di posizionare il suo secondo segno nell'unico angolo con entrambi i lati adiacenti vuoti, sarà sufficiente impedire il tris per creare una doppia possibilità di vittoria a nostro favore. Abbiamo vinto. Se decide di posizionare il suo secondo segno nell'unico lato con entrambi gli angoli adiacenti vuoti, la partita terminerà con un pareggio per una serie di costrizioni a vicenda tra attaccante e difensore. Infine, se decide di posizionare il suo secondo segno nell'angolo opposto al nostro primo segno, dovremo prestare particolarmente attenzione. Avremo piena libertà di scelta, con l'80% di probabilità di pareggiare. Il restante 20% indica però la nostra sconfitta. Esamineremo bene quest'ultimo caso nel prossimo video, dove giocheremo in difesa e vedremo come è possibile concludere vincendo. Buona giornata!